buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vedremo la differenza tra meccanismo a scatto e meccanismo continuo qui vediamo un meccanismo continuo invece adesso passiamo un movimento a scatto qui vediamo nuovamente il movimento continuo e di fianco un movimento a scatto ecco il movimento continuo grazie per l'attenzione vi aspettiamo per il prossimo nostro video.